Alberto Cirio, tra gli stand, a curiosare come sta andando questa edizione? Beh, Dopo averla inaugurata insieme al Presidente del Senato, insieme al Ministro San Giuliano, era giusto anche visitarla, perché poi uno deve vederle dall'interno le cose. E si conferma una, eh, grande, una grande edizione del Salone. Eh, Salone che, mh, ricordo, è per me la quarta edizione, eh, due impossibilitate dal dal Covid, perché ricordiamo il 2020 e il 2021 e poi invece le ultime due hanno iniziato a prendere maggior normalità, normalità che però oggi è conclamata, siamo qua in sicurezza a fare un evento che è il più grande evento culturale eh, d'Italia e che per noi è anche importante perché occupa alberghi, abbiamo il 95% di occupazione alberghiera nel torinese, abbiamo tutte le attività commerciali che giustamente potranno godere di questo fiume di persone che sono interessate a questo evento culturale ma che poi sono anche turisti e che quindi aiutano l'economia del turismo piemontese. Ne parlavamo prima con l'assessore Poggio, in effetti è un indotto non indifferente quello del sanitario. Beh è un indotto grande ma d'altronde ogni evento eh, che muove persone, muove interessi e muove spesa, noi abbiamo bisogno che il cassetto del commercianti torinesi e piemontesi sia pieno alla fine della giornata, siano essi eh, commercianti di attività ordinarie oppure commercianti nel settore del turismo turistico ricettivo della ristorazione quindi eh, aiuta tutto specialmente i grandi eventi come questo questo è l'evento culturale più importante d'italia pensiero per l'emilia Romagna? beh ho voluto esordire nel mio intervento ufficiale citando stefano stefano bonaccini mio collega mio amico eh, lo sto sentendo tutte le mattine eh, abbiamo inviato 28 mezzi, oltre 100 uomini che stanno lavorando perché Piemonte è stato aiutato quando aveva bisogno e oggi deve aiutare come sempre, con solidarietà il Piemonte c'è. Sono attese forti precipitazioni anche in Piemonte, a che punto siamo e siamo se l'allarme siccità un po' è Beh ciò che è naturale è che l'allarme siccità in questi giorni eh, si è trasformato in un allarme meteo abbiamo piogge ormai da una decina di giorni viene data ancora pioggia fino a martedì mercoledì della prossima settimana non abbiamo al momento situazioni di allerta rosse abbiamo situazioni di allerta generali sul weekend ma eh, questi sono dati che dobbiamo monitorare ora per ora tant'è che la nostra protezione civile come sempre è già operativa e sta monitorando l'evoluzione del tempo la nostra speranza è che questa pioggia continui con questa intensità sul Piemonte che è stata un'intensità ad intervalli dando la possibilità al terreno di assorbire e quindi non abbiamo avuto al momento problematiche che speriamo di non avere ma la nostra agricoltura ha respirato perché avremmo avuto il rischio davvero di non riuscire a superare l'estate. Presidente, la regione è anche attiva con un sistema si è iniziato a fare qualcosa in questo senso perché è ormai è fondamentale conservare l'acqua quando arriva? Ma il sistema di invasi è un sistema sul quale noi investiamo molto sia in termini di PSR, cioè di piano di sviluppo rurale, che in termini di investimenti con lo Stato, abbiamo ottenuto circa 30 milioni dalla prima riunione dell'emergenza dell siccità che noi destineremo specialmente agli interventi straordinari dell'area del Novarese perché ci serve intervenire in alto per garantire l'acqua in basso e anche perché abbiamo circa 40 milioni di euro già in corso di progettazioni su Serra degli Ulivi che è un altro invaso importante per la provincia di Cuneo, quindi cerchiamo di eh, equilibrare gli interventi Naturalmente sperando in una pioggia buona perché le piogge devono esserci ma devono essere anche buone e eh, però monitorando con attenzione giorno per giorno così come facciamo in Piemonte. Dopo l'esperienza del 1994 in cui il Piemonte è stato messo in ginocchio dall'alluvione credo peggiore, una delle peggiori che ha caratterizzato la nostra storia regionale, il Piemonte è diventata la migliore regione d'Italia, questo a detta di tutti per quanto riguarda la capacità di pronto intervento con la protezione civile per quanto riguarda gli eventi idrogeologici. E quindi questa esperienza la stiamo mettendo a frutto dei fratelli dell'Emilia Romagna e continueremo a farlo finché sarà necessario.